Eccoci, siamo live, eh, benvenuti amici e amiche della Fab con il nostro primo Fab Talk, appuntamenti che eh, ogni pomeriggio da qui fino alla fine della settimana della nostra con e sabato con un secondo eh, appuntamento, app appuntamenti con i quali vi racconteremo eh, il mondo del gioco di ruolo attraverso i suoi esponenti come i nostri fantastici ospiti di oggi. Io farò giusto un'introduzione iniziale, poi eh, darò la conduzione al nostro Gabe che farà un po' da, eh, come dire, anfitrione per Not The End. Vi ricordo brevemente che durante la live eh, dovete e Potete commentare, fare domande sulla chiacchiera che stiamo facendo, ma soprattutto gli abbonati al canale hanno la possibilità di avere un, uno sconto, eh, un codice sconto su Dungeon Dice che supporta la nostra corne che ringraziamo scrivendo punto esclamativo sconto. Per abbonarvi, vi abbonate con Amazon Prime o anche con la Tier 1 che Twitch da qualche settimana ha abbassato a 3,99€, supportate il canale e supportate anche noi per sapere come fare per collegare um, Amazon Prime al vostro Prime Gaming. Punto esclamativo Prime in, in chat. Io ri ringrazio al volo, solo, narratore grigio e eh, Ice Arci per il follow, e lascio la palla al nostro buon Gabe, prego, Ciao a tutti, È bello essere di nuovo qui al FabCon. Siamo già visti, penso esattamente 365 giorni fa, perché mi sembra che eravamo all'epoca, sì, pure il al primo giorno, Sì, vero? Eh, Devo ringraziare anche i due Claudio, Claudio S, Claudio P o Claudio, Claudio 2, per avermi dato l'onore di parlare di Not The End qui davanti a tutti. Per Not The End, come Morgan Gaber, noi abbiamo curato il marketing e abbiamo avuto il piacere di scrivere anche uno degli scenari, quindi ci siamo particolarmente affezionati. Io, io vorrei iniziare dicendo che in realtà di parlare di Not the End, di come tipo ha impattato sulle nostre vite più che sul mondo del mercato dei giochi di ruolo, è una cosa che volevano fare tipo da tempo, però appunto almeno è qualcosa e questo gioco diventava più grosso. <ride> non usciva la traduzione in inglese, quindi beh, lo facciamo dopo... dopo la traduzione in inglese, lo facciamo dopo che escono e continuano a succedere cose, quindi forse questa è una volta buona, no ragazzi? È un buon punto per fare un riassunto di quello che è successo dopo un anno e otto mesi di ecco, esistenza. quando è stata la prima volta che eh, diciamo si è parlato per modo dire, del gioco in cioè eh, verso la fase finale, cioè quando era un gioco che poi appunto sarebbe diventato poi Kickstarter e tutto quanto cioè il giorno più o, più o meno preciso in cui avete detto ok questo è il nostro gioco e ve lo stiamo presentando insomma. allora, io mi ricordo due momenti il primo okay. momento è stato una, una serata a casa di Claudio Serena, quando ancora si poteva stare a casa delle persone, la sera tranquillamente, dove abbiamo finito un playtest dopo che già lo stavamo provando da tanto tempo, e rilavorando da tanto tempo. Io l'ho guardato negli occhi e ho detto aspetta, abbiamo quasi un gioco. E lui mi fa, sì abbiamo quasi un gioco. Quello è stato il primo momento. <ride> okay. E il secondo momento che è quello che ho nel cuore di più, è stato a Lucca, all'uscita del padiglione vicino allo stand di Halloween, me lo ricordo ancora, sotto una pioggia di rotto, che eravamo fuori dal padiglione, ma ancora nella zona riparata, dove okay. io e Claudio abbiamo fatto vedere a eh, Morgan e Gabe il primissimo quick start stampato, spillato, che avevamo stampato in... 50 15 copie. copie, no ma che 50, 50 erano 15 copie <ride> e uno andò a no, vabbè il 5, via, <ride> il 5 c'era, via dai, il 5 c'era, ma 100 anni avrà un valore tipo mostruoso, <ride> è che io mi ricordo ancora di quando in quella lucca ho ripetuto veramente a, a, allo sfinimento la spiegazione di Nordi End per come ce l'avevamo in mente in quel momento perché poi è cambiato tantissimo nel certo. corso del tempo. Però io mi ricordo 50 copie perché io mi ricordo di aver risposto alle domande di un sacco di persone che per qualche motivo miracoloso, in realtà probabilmente per okay. il lavoro di Claudio, già lo sapevano che c'erano di end e continuavano ad arrivare allo stand chiedendo approfondimenti. Io quindi ho questa memoria di me con in mano su Quick Start che spiego e rispiego okay. e rispiego 300 volte le stesse cose e quindi nella mia testa erano 50. Ma ma ci sta in realtà okay. perché io ho scritto a un sacco di gente dicendo: Abbiamo poche copie, dovete passare a prendervele. Chi non passa a prendervele, è peggio per voi. I e quindi arrivavano spesso poi. a chiedere: Ma ce ne sono ancora di copie? No, le abbiamo già date tutte. Noi abbiamo avuto il privilegio di averne una che ci è stata portata. Ma quello è stato sì. il l'obolo che vi abbiamo pagato per convincervi certo. a seguirci in questa follia che è stata un'addienda. Ma ricordo che a convincermi è stata la frase di non mi ricordo qua, chi di voi due. Qui diceva: Questo è un gioco su personaggi che rischiano tutto per ottenere il che desiderano ed è un gioco di scelte e conseguenze nel positivo e nel negativo ah mamma mia è un <ride> gioco che voglio fare su cui voglio mettere le mani e mi sa che da, da, ne è passato Bianco sotto i ponti dalla Lucca 2019 eh sì. c'è da dire Luca. che a Lucca comunque avevamo già oltre ad avere un quick start um l'impaginato più o meno c'era, il contenuto più o meno c'era e infatti poi quando abbiamo lanciato il Kickstarter non è stato un lavoro micidiale chiudere quel manuale eh, nei tempi, anzi in meno dei tempi che ci eravamo dati perché poi ovviamente c'è stata la pandemia di mezzo, e mm. abbiamo deciso di fare la seconda follia, di mandarlo prima alla gente in piena pandemia, il lavoro difficile è stato quello, quello mi ha cambiato la vita a me <ride> personalmente, perché ho dovuto fare tutte le scatole da solo però eh, è allora stato è Donna. <ride> devo dire che è stata la cosa più difficile di Not The End per me personalmente perché è stato veramente faticoso e stancante ma è quella che mi ha dato poi più soddisfazioni perché la gente che lo riceveva in un momento così delicato eh, i, i messaggi di ringraziamento erano dei messaggi bellissimi quindi si è ripagato parla, tutta parla. la fatica che ho fatto ecco me lo ricordo ma non corriamo <ride> corriamo si sì, è vero no? No? perché, perché... Io ragazzi, cioè... vai, vai. no no niente perché in stavo dicendo che secondo me hai ragione uh, Gabriele. perché se, se vediamo un passo alla volta io ma da eminentissimo inesperto di come si pubblicava un gioco come si realizzava un prodotto e come si realizzava un kickstarter come lo si portava avanti io a ogni singolo passo ho avuto una piccola rivoluzione copernicana e sono stati tanti prima di arrivare a quel punto lì, anche se poi ce ne sono stati altre tanti È normale, è normale. Mi ricordo, lo dicevo proprio poco fa ai ragazzi, per andare in diretta, che praticamente proprio ieri ho messo le mani vari file. Noi, quando facciamo un kickstarter, facciamo un business plan e altre cose noiose, e abbiamo un Excel con tutti i pledge, con tutti gli stretch che vorremmo raggiungere, e ci facciamo tipo le proiezioni dove vorremmo andare. All'epoca, nel 2019. I Kickstarter, che non erano di D&D Quinta, non superavano mai, mai, i 30.000 euro e i 400 bakers, proprio mai, in nessun caso. E quelli di D&D Quinta erano un po' più grossi, già c'era solo storia, mi sembra, ma non erano mastodontici, come lo sono diventati poi nei due anni successivi. Infatti, il nostro obiettivo, che era molto modesto, molto tranquillo, era ci piacerebbe tantissimo fare massimo 25.000 euro. E ho visto proprio tutti gli stretch, tutte quante le cose che avevamo preparato. E poi mi ricordo che al primo giorno, quando questa soglia fu tipo frantumata, ci siamo guardati, mamma mia. <ride> forse, forse è andata meglio di quello che pensavamo. Anche perché poi all'epoca uh, che Kickstarter italiani grossi c'erano già? Beh, c'era stata Storia, che aveva fatto oh, 5000. 50 sì. Ok, sì. Vimana Project Studio. Eh che prima aveva fatto Journey, non aveva ancora fatto Norse. ci sono state tante traduzioni weird, la più sì. riuscita era The Genesis, come a livello di, di successo su Kickstarter, sì. ehm, c'erano tanti progetti più piccoli, c'era stato Dungeon World, c'era stato Silence of Following. tutti tra i 10 e i 15, come obiettivo, ehm, okay. quindi difficilmente un gioco, poi solo in lingua italiana, andava oltre, diciamo che Not The End ha letteralmente sfondato la via per quelli che poi dopo sono stati tanti altri grandi giochi che sono usciti, dopo tipo eh, Anglorious, Van Raven, Broken Compass, eh, eccetera, eccetera, ma non è stato proprio il primo. Ehm, al numero di Baker ancora sono tantissimi. Non mi ricordo qua 600 e Cocci se non sbaglio. Si, è... proprio tante persone. Se non ricordo male, sono 609 quelli effettivi alla fine. Altra cosa, sì mi sa di sì. Eh, abbiamo cominciato l'8 di gennaio Senza fare nessuna battuta Sul lasciare entrare a Scania. No non è vero io una l'ho fatta Sono, sono colpevole <ride> ma io una l'ho fatta Vabbè una dai sì ce sta Una una c'è stata eh, Non potevo è mancarla giusto, giusto. così E ti dirò di più So anche che cosa ho fatto Sicuramente ho messo la versione dei Nanowar E ah, poi secondo me, me boh. questo gioco è così Importante Oltre che per il successo e così via Anche perché ovviamente si interseca, sai come quando uh, tutti noi ci ricordiamo dell'11 settembre, no? Cioè, mamma mia, dove è? Io stavo guardando la televisione, eccetera. Mi ricordo che, per esempio, era tipo il decimo giorno di Not The End, ma forse neanche, quando eravamo a Stratagemma. L'ultima con prima delle chiusure. Eh, allora, da questo punto di vista, io l'ho vissuto tutto come un progetto che si è sviluppato con una fortuna incredibile e in una maniera completamente atipica. Perché? Um, allora, siamo partiti con un'idea di prodotto, una value proposition, che era del tutto opposta a quelle 3-4 cose che devi fare per avere la sicurezza di piazzare il Kickstarter nella maniera opportuna. Perché No the end era un gioco che non era basato sul setting per vendere un'idea, che, ehm, come si dice, ehm, era, mh, si trasmetteva attraverso un sapore e un taglio narrativo che però poteva essere applicato a qualsiasi genere di contesto. E quindi questo, non lo so, eh, rischia tutto per ciò che non sia importante la trasformazione di cosa ne so... I, un'ambientazione qualsiasi, meraviglioso, un gioco bello che mi viene in mente, um, Broken Compass, giochi Uncharted, Indiana Jones, punto. È molto più forte, ok? Questa Roma non caso. ce l'avevamo. Dopodiché... Eh, esatto. E dopodiché, l'idea è stata comunque ricevuta, eh, è, stata, cioè, è stata recepita bene, probabilmente anche perché è stato giocato tanto, molto prima, del Kickstarter. Durante lo sviluppo del Kickstarter ci siamo poi... Avevamo in testa, siamo in, come si dice, saremo a Lucca, lo distribuiremo, firmiamo le copie, lo consegneremo, non è successo niente di tutto questo, però l'abbiamo consegnato prima e la gente lo ha giocato durante il periodo del lockdown eh, trovando una connessione che altrimenti non avrebbe avuto o avrebbe avuto con altri giochi ed è stato molto bello per quello. Uh, dopodiché ci siamo trovati a fare concepire tutto Ecos che è venuto molto più grosso del manuale base di Noddy End, perché noi nel Kickstarter avevamo detto che avremmo fatto una roba di oltre 160 pagine e ne sono venute fuori 360. Tecnicamente tempo, è oltre 160 pagine, <ride> è oltre 160 <ride> è molto oltre. Sì, decisamente oltre 160 pagine, e anche quella è stata una cosa particolare, perché. C'erano tanti autori e autrici diverse che hanno partecipato tutti a un manuale a, a un manuare, a un unico, ognuno col suo stile. E dato che non c'era da scrivere il singolo modulo per qualcosa che era già fortemente tematizzato, ognuno ha fatto qualcosa di molto diverso. E l'abbiamo fatto quadrare in questa specie di meta ambientazione, che era questa New Orleans, ed è stato tutto atipico a modo suo. Perché? Una cosa è andata meglio dell'altra, che è andata meglio dell'altra, ha superato tutte le aspettative che potevamo avere, ma l'ha fatto in una situazione strana e particolare. Vista in retrospettiva, se io non avessi avuto Not The End come progetto da curare, da coccolare, da realizzare, da portare a termine durante il lockdown, probabilmente avrei fatto molto più fatica a vivere serenamente quel periodo, anche se poi farlo in quella situazione è, stata, è stato molto difficile. Però io adesso penso che sia il, il, il, il pet project che veramente mi ha salvato in un periodo che poteva essere veramente molto molto difficile. Invece, nonostante le difficoltà, mi ha riempito di gioia seguirlo e c'era sempre qualcosa su cui concentrarsi. Tra l'altro tutto questo discorso che hai appena fatto, di abbiamo fatto un sacco di scelte che però non erano quelle che avrebbe fatto la gente perché era una roba strana, abbiamo fatto più pagine... Eh? mi ha fatto pensare che effettivamente tutte le scelte che abbiamo deciso di fare in teoria dovevano non funzionare ma come il signor Barnes che ha talmente tante malattie che non si ammala le nostre erano tutte talmente tanto fuori dal vaso che funzionavano benissimo insieme il formato, il fatto che l'avventura è molto più grossa del manuale e il quanto doveva costare il manuale che tutti mi hanno detto no state sbagliando eh, il fatto che l'abbiamo rilasciato in creative commons e la gente mi ha dato del pazzo l'ennesima volta per, <ride> per questa scelta che porta avanti da anni tutta questa somma di cose prendendole una per una sembra che non funzioni o che ci sia qualcosa che mm, nah, non, non, non è ideale e invece forse proprio perché sono tutte scelte molto forti da un certo punto di vista hanno funzionato perché aveva un, un suo carattere anche senza avere appunto un setting senza avere un sistema conosciuto uh, e, e tutte le altre cose su cui si può normalmente contare quando fai un progetto ambizioso eh, come può essere un'ambientazione per D&D, hai un'ambientazione, hai D&D, hai un formato chiaro e specifico in testa e noi tutta quella roba lì va. abbiamo detto, già che non l'abbiamo allora esageriamo dall'altra parte, è andata bene. No, ma è poi il trucco delle cose strane, no? Secondo me, cioè quando tu arrivi con qualcosa che è completamente diverso da tutto il resto delle cose che c'è intorno, comunque lo noti, poi magari lo guardi e dici, vabbè, è una porcheria. Oppure dici, ah, però aspetta, però è strana questa cosa, fammi un attimo capire che è, no? E penso che sia quello stato il, il, il, il grande trucco. Poi era interessante il discorso sulla pandemia, è, anche, è stato anche... Cioè io, lo, ehm, diciamo, vedendo le, la nascita e la crescita del gioco, l'ho sempre paragonato un po' a, a Animal Crossing per Nintendo Switch. Cioè è la roba uscita esattamente nel momento giusto, cioè... In un, in, un, in un momento in cui tu sei chiuso a casa C'hai un gioco che, che ti fa andare su un'isola deserta e ti fa vivere E c'hai, nel nostro caso, un gioco che è pure che è perfetto per Discord perché avete fatto anche il bot cioè, Quindi proprio è, oltre a proprio la campagna in sé Anche il gioco in sé funzionava bene no? Cioè è molto più complicato Giocare anche in maniera semplice a D&D su Discord, anche, anche senza planche, senza, solo dadi, no? solo, però è più complicato il bot, no? quindi è proprio la tempesta perfetta se vogliamo, per, da questo lato, insomma, vedendola da consumatore. Ecco. Beh, io mi sono trovato in buonissima compagnia quando in brevissimo tempo, subito dopo un End sono arrivati tanti altri uh, successi che hanno, um, che hanno fatto vedere come eravamo un po' tutti lì pronti a svegliarci, a fare il saltino. Cioè io in realtà, vabbè, è chiaro che la mia potrebbe essere una percezione falsata, ma banalmente perché prima non avevo fatto praticamente nulla e nel momento in cui ho cominciato mi ci sono trovato dentro. Ma da not the ending poi io ho visto e ho cominciato a percepire un sacco di fermento, un sacco di successo è come se le cose fossero, avessero cominciato a muoversi e questo mi ha fatto un piacere gigantesco ma veramente gigantesco perché eh, poi in tanti eh, hanno fatto eh, il salto sono atterrati ben saldi sui piedi e adesso se ci guardiamo attorno c'è veramente un sacco, ma dav davvero un sacco un sacco, un sacco di ricchezza peraltro io not the end lo sto vedendo applicato in contesti in cui ma neanche non avrei sperato, cioè non, è, non è che non mi sarei aspettato, non, non avrei neanche lontanamente sperato di vederlo applicato. Cioè per esempio ehm, eh, Demetrio Martorano con eh, gli altri psicologi di GR Lab lo stanno adesso applicando in maniera formalizzata alla terapia. E la loro iniziativa ha fatto, venire, ha fatto emergere il fatto che ci sono diversi psicologi che in modo mh, completamente spontaneo lo stanno usando in terapia perché per come è fatto, e io non è che l'ho disegnato con quell'intenzione o per quello, io l'ho disegnato con in testa l'accessibilità. Ho detto questa roba degli esagoni, secondo me, rende accessibile l'informazione e la rende più fruibile per una questione di semplicità e istinto ci sono delle persone con delle competenze che non sono le mie e sono decisamente maggiori alle mie per, per, a riguardo di come funziona la testa della gente che hanno detto questa roba qua è un supporto perché ricalca le strutture mentali del cervello umano e allora lo usiamo per la terapia comportamentale e lo stanno... non soltanto molti l'hanno già fatto e l'ho scoperto a caso ma adesso come GDR Lab un collettivo di psicologi sta formalizzando l'utilizzo del gioco in terapia. Sta roba è fuori di testa per me. Io non me la. Cioè, ma quando mai mi sarei sognato una cosa simile, ma lasciate perdere il GDR dell'anno, lasciate perdere il riconoscimento. Ecco, per esempio, il riconoscimento della community me lo potevo aspettare perché la conoscevo, ci siamo stati, ci siamo stati insieme, l'abbiamo sviluppata, l'abbiamo eh, vista, l'abbiamo vista crescere, eh, l'abbiamo vista farci delle sorprese. Perché tu, per esempio, Valentino, in primo giustamente hai detto avete fatto il bot l'ha fatto la community il bot non l'abbiamo mica codato noi l'ha fatto la community ci hanno detto guarda abbiamo fatto ah. il bot fatto ah io, io, ero, io ero convinto che fosse vostro cioè che, che, che l'aveste sviluppato voi no, no. ok, no, scopro ora questa be cosa bellissimo, bellissimo. Ma il fatto che non è che l'ha fatto la community il bot I, il bot le due applicazioni il, il foglio excel con cui stanno giocando DN, sono tutti della community ma non è che gliel'abbiamo chiesto l'hanno fatto sì, sì, certo. poi la la... Certo. e poi l'abbiamo integrato io e Claudio l'abbiamo giocato allo sfinimento no the end ma non siamo le persone che hanno giocato di più no. eh, la campagna più lunga di no the end è la, la, la, la, la giocata Stefano con le altre persone della, del server e come si dice perché, ed era, era più lunga perché è cominciata durante il playtest e non è mai finita sta, ancora andando, mai... sta, sta ancora, ancora andando avanti sta ancora andando avanti lorna Ora, eh, eh, come si dice, se, se, se domani una persona arriva sul canale di FumbleGDR, GDR, va sul canale di un'ordienda e chiede un consiglio su un'ordienda, è molto più probabile che risponda una persona della community. <ride> certo. È molto più probabile. <ride> Perché ne sa di più, tipo. <ride> ma guarda, veramente. Cioè, io ti dico veramente, sono, appunto, la community me l'aspettavo, diciamo che tu gli elementi per come si sono incastrati sono, a, sono andati a superare le aspettative sicuramente c'è una convergenza di circostanze molto fortunata eh, è molto probabile che fosse il prodotto giusto al momento giusto è molto probabile che eh, le scelte editoriali di Claudio abbiano pagato perché innanzitutto io sono andato a chiedergli eh, a propogli un gioco che, eh, che era un salto della fede per Fumble, perché eh, comunque era un prodotto editoriale con una serie di pretese in termini proprio di uh, come si dice eh, valore di realizzazione di prodotto al di là di quanto può essere bello tutto il gioco in sé uh, che era un bel salto per fumble e uh, nonostante ci sia stato un ottimo livello di dialogo fin da subito ci siamo detti vediamo fin dove possiamo spingerci Kickstarter, starter facciamolo proprio per capire fin dove possiamo arrivare però in ogni caso già soltanto l'investimento del kickstarter per fumble è stato un bel ok andiamo e vediamo Okay. E, mh, nulla è stata, cioè, le, le, le conferme si sono susseguite l'una all'altra e sono state tutte delle sorprese se io dovessi se ave, se io video, cioè Claudio era molto più sicuro eh, Gabe che sa come vanno queste cose era molto più sicuro io quando abbiamo messo 25.000 come stretch goal massimo ho detto Matti, quando cavolo lo raggiungeremo mai perché è un gioco nelle strano nelle prime 24 lo... ore <ride> però non me lo sarei aspettato no ma allora. quello non ce l'aspettavamo nemmeno io e Giuseppe in realtà di arrivarci in meno di 24 ore è stata una sorpresa per, per tutti quanti ovviamente noi ci eravamo aspettati di sì ci arriveremo l'ultimo giorno il penultimo giorno e vedremo come va nel corso della campagna esatto come è successo con altri bei giochi io vorrei aggiungere una cosa su perché la community ha fatto determinate cose cioè perché hanno fatto delle app, perché hanno fatto dei bot, perché hanno fatto un Excel e così via, no? E si chiama scambio di valori. Quello che fa Claudio, Serena, con il manifesto di Fumble, che è qualcosa che io mi batto per far fare letteralmente a tutte le persone con cui lavoro, è dare valore. Quando, per esempio, in Knights of the Round Academy, il prossimo gioco che faremo, Cotra, c'è l'intero manuale disponibile. Tutto il manuale disponibile Tu te lo prendi, vai lì, te lo scarichi Tutto e ci giochi Potresti non comprarlo mai, punto Che cosa sta facendo Fumble? Sta dando valore Questo è il nostro lavoro, su cui loro hanno messo Centinaia di ore Di mente, playtest Impaginazione, e così via Questo Noi te lo stiamo dando a te affinché tu ci giochi Divertiti Puoi giocarlo anche con la nostra comunità Puoi vederci giocarlo e così via in cambio, le persone ti danno qualcosa in cambio a questo valore. Chi non ha tempo ma ha potuto seguire il gioco, se lo compra. E il motivo per cui, tante persone si sono comprate End è che il la Quick Start in End e la community di Discord dei Fumble aveva fatto tanto da far capire alla gente il valore di questo prodotto. Per questo, ci sono buttate su di End e non su un altro prodotto perché in ogni momento ci sono c'è tantissima concorrenza. No? E questo va fatto sempre, tu devi sempre dare il tuo valore alla gente e poi le persone, nel caso normale, in cambio di valore acquisteranno, in alcuni casi vanno oltre in cambio di valore ti danno le loro ore di lavoro faccio il bot di disco, faccio l'app perché tu mi ero così tanto che ti vuoi dare qualcosa in cambio è secondo me una cosa bellissima quando si riesce a creare questo circolo virtuoso e positivo, no? Sì, Knights of the Round Academy adesso l'ultima cosa che abbiamo fatto per esempio è stato chiedere se hai tempo e voglia, leggilo e segnalaci tutte le frasi che non, non capisci al 100%, che ti suonano un po' strane, typo e tutto il resto e una ventina di persone si sono messe e hanno letto di nuovo per la non so quante milionesime volte tutto il manuale segnalando qualsiasi cosa, c'erano discussioni tra i revisori dicendo questo lo capisco no però serve meglio così e noi non abbiamo fatto niente abbiamo aspettato semplicemente di, di, di vedere faccio vedere anche l'animazione che è la sempre bello um, Knights of the Round Academy se non avete ancora letto il manuale a parte che lo potete fare perché appunto è ancora gratis sul sito e resterà probabilmente lì uh, per sempre anche dopo il Kickstarter intendo. Ma metto comunque. il link che mi dato. Posso mettere sì. quello? Sì, ok. Sì. Allora adesso ve lo metto in chat. Così lo potete consultare pure voi ragazzi. Ecco qua. E... Nights of the Round Academy è un gioco che all'inizio è nato come figlioccio di, di Not the End. Condivide tante, tanti aspetti filosofici dietro. Poi è andato per la sua strada e si giocano. Eh, Ragazzini a una scuola anime in cui si diventa piloti di robottoni, è la roba più shonen e robottone che io abbia mai potuto scrivere, non credo che riuscirò a battermi anche se ci proverò <ride> Sì, effettivamente è, proprio è, è, è la cosa più, più shonen che abbia mai visto, sì sì sì, sì sono d'accordo, sono d'accordo <ride> E, e però è un gioco che è cresciuto tantissimo proprio perché oltre ad averci giocato tanto io perché abbiamo fatto una campagna molto lunga di mesi adesso ne stiamo facendo un'altra fumble ma ehm, l'ho dato in pasto a chiunque volesse intero da giocare e dire eh, dammi un feedback di qualsiasi tipo da quelli che ci volevano giocare D&D ma con Knights of the Round Academy perché il sistema di dadi gli piaceva di più a quelli che mi hanno detto no questa roba è troppo poco crunchy io mi aspettavo le miniature in mezzo c'è stato okay. di tutto di le, le sfumature più impossibili però vuol dire che alla fine non solo hai un bagaglio di, di, di persone che l'hanno provato e che si sono affezionate al gioco ma hai anche un bagaglio di, di feedback che ti permettono di scegliere che cosa vuoi fare? Ed è quello che avevamo fatto prima con, con Not The End in realtà, perché noi Not The End l'abbiamo dato in pasto alla nostra community dicendo Questo è il gioco, giocatelo senza di noi, noi non vogliamo sapere che cosa ci fate fino a che non ve lo chiediamo certo. E questa sì. è una cosa importantissima, perché questi blind test sono quelli che ti fanno poi saltare fuori effettivamente le cose che non si capiscono, che non funzionano, che creano problemi al tavolo, che rallentano il gioco per nessun motivo Uh, tutte queste cose non saltano mai fuori con innanzitutto con i tuoi amici a meno che non siano delle cose talmente enormi da essere evidenti uh, per il banale motivo che quando tu scrivi un gioco e lo fai giocare ai tuoi amici sai che cosa gli piace e gli fai giocare solo certe cose e non tutto il gioco è una cosa che è impossibile non fare perché è, viene naturale all'essere umano cercare di, di, di far divertire il tavolo invece che morbarlo con della roba che non funziona Uh, è molto non eh, sì. non a, a tutte le persone che giocano, ma qui se potrebbe aprire una parentesi, <ride> che, fu, che magari sarà per un'altra per un live. Però, in generale, sì, in teoria dovresti far divertire tutti. Insomma. Però sì, divertire. divertire lo, lo dico sapendo che farà incazzare Roger Fred. Okay. Eh, <ride> ma in realtà eh, quello che dico è ovviamente far intrattenere e far emozionare la, la, le persone al tavolo um, Trincea che è il nuovo gioco che abbiamo fatto insieme a Elios. in realtà l'ha fatto Elios e noi glielo pubblichiamo esatto. um, però è un gioco che non ti diverte per niente perché è un gioco che parla di traumi, di logoramento, di sofferenza, di depressione però quando ci giochi è una cosa che emotivamente è estremamente potente quello certo. è comunque un gioco che ti emoziona, ti intrattiene, ti eh, diverte, tra molte virgolette, sapendo che lo stiamo intendendo in questo modo. Come ti intrattiene a vedere un film drammatico. Esatto, certo, un film sì. horror non è che ridi col film horror, però te lo guardi. Esatto, alla fine della vita è bella, piangi, però ti sei intrattenuto, hai um. rimasto qualcosa, hai provato dei sentimenti, certo hai riso, non c'era niente da ridere. alla fine Non è male. chiaro. Allora, io se... mi sto... Oh, scusa, scusa, prego. No, no, no, sì, no, era una cosa scema. Se non è un film horror di serie B, tipo quelli chiaramente con i mostri di gomma, chiaramente lì... Ma che li riguardi di... con tutto il spirito. Certo, sì, eh, sì. Certo. Eh, allora, io lo sto... Mh, questa cosa la sto uh, studiando tanto per il gioco che sto scrivendo in questo periodo, che, che non stiamo ad approfondire adesso, eventualmente ne parleremo poi, uh, se ne parleremo. Però... Uh, è un gioco che comunque racconta storie uh, ispirate alla narrativa distopica non è un gioco di avventura in un mondo distopico, quindi il mondo fa schifo però poi sei un avventuriero figo, è proprio un mondo che racconta quelle narrative alla i racconti dell'Ancella, 1984 magari si giochi anche mh, non lo so um, oh mamma mia come si chiama mh, quella eh? esatto no, no, no, no, no. Sì, ma no, stavo pensando, oh mamma mia, quello uh... film. Dammi una parola. Trilogia, anche trilogia di film che parla di okay. quel mondo. Sì, il distopico in cui ogni tanto vengono Hunger Games persone. Hunger Games. Okay. ok, magari ti giochi anche di Hunger Games, ok? Però è il massimo stretch di action che arrivi a giocarci. Okay. Certo. E, uh, io mh, proprio perché avevo avuto la fortuna di avere a che fare con uh, una serie di uh, persone che hanno competenze decisamente più consolidate delle mie uh, mi sono messo a studiare con loro e, uh, e a farvi revisionare i contenuti e c'è proprio una sezione che parla dell'approccio al gioco che prima di parlare di strumenti di sicurezza prima di parlare di temi Okay? e quindi soluzioni, indaga proprio il cosa significa esplorare determinate emozioni, determinate sensazioni in modo funzionale al gioco. E, guarda che strano, in psicologia non esistono emozioni positive e emozioni negative, esistono emozioni vissute in modo positivo o negativo. Cosa significa? Tu puoi tranquillamente provare tristezza in un modo che vivi positivo. Vedi un film drammatico perché per te è catartico, provi tristezza e la vivi in modo positivo. La stessa cosa per la paura nei film horror. Questo vuol dire anche che cosa? Che puoi tranquillamente provare gioia in una condizione in cui tu senti quella gioia inautentica o senti di non meritartela e quindi la vivi negativamente. Quindi è possibile, e, e Trincea secondo me è un ottimo esempio, esplorare sensazioni ed emozioni negative rendendoti accessibili e utili sia in termini di interiorità, sia in termini di arricchimento, sia in termini di esperienza. Okay? E è un distinguo molto forte, perché spesso si parla semplicemente di temi che non vanno portati al tavolo perché sono sensibili. In realtà c'è tutta una, mh, una serie di strumenti che possono essere dati a chi gioca, che riguardano la possibilità di avere a che fare con tematiche che magari ti generano delle emozioni negative, ma in un modo tale per cui tu poi tu sei il più possibile strutturato per affrontarli fin dove sei intenzionato a farlo. Ed è una cosa che più si approfondisce in tutti i giochi, più io sono contento di vedere, non perché c'è da educare le persone a come si gioca in maniera sicura, ma perché più noi scriviamo, di, cioè più gli autori scrivono di queste cose più si crea una cultura per poter esplorare temi difficili in una maniera veramente efficace. Perché quando io scrivo regole per un combattimento, non sto mettendo in dubbio la tua capacità di immaginarti un combattimento figo. Quando io ti scrivo dei contenuti, delle regole per gestire situazioni difficili in game, al tavolo, non sto mettendo in dubbio la tua maturità nell'avere a che fare con temi difficili. Ti sto dando degli strumenti efficaci per farlo, che sono due cose diverse metto in dubbio la tua maturità se tu mi dici a me non serve niente in quel caso c'è qualcosa non che non maturità, ah, cioè, non... <ride> però è vero, tutto questo è molto vero secondo me ehm, l'ultima cosa riguardo al dare valore, al dare i prodotti io sento sempre due tipi di obiezioni e in qualunque posto li combatterò perché sono proprio della scuola Fumble L'obiezione 1 che, che mi danno quando dico oh ma dai è tutto il gioco è la pirateria è vero la pirateria è una cosa brutta c'è poco da fare in certi settori è una falce tipo nei videogiochi dove sembra che l'80% del mercato se ne vada nei giochi scaricati in altri giochi c'è anche se non è così terribile come la nostra ma quello che penso io è che nel settore dei giochi di ruolo chi non si voleva comprare il tuo gioco non se lo comprerà, punto Chi lo vuole piratare, anche se tu non dai il pdf, proprio, non lo metti proprio in vendita Tranquillo che se lo scannerizza, io sono in grado di scannerizzare un documento di 40 pagine in 10 minuti E te lo metto domani, proprio fuori così che qualcuno possa scaricarlo Quindi non temere eh, il fatto che il tuo prodotto possa uscire, possa essere piratato e così via, tutt'altro Anzi, sii tu il primo a distribuirlo a quante più persone possibili. Molte di queste compreranno. Qualcuno non comprerà subito, comprerà dopo per un po'. Qualcuno non comprerà mai, tranquillo, non avrebbe comprato allo stesso modo <ride> per lo stesso motivo. Secondo me, no. Infatti, e anche perché se tu vuoi una cosa, cioè allora, se tu apprezzi chi fa quel, quel, quella roba lì, poi, poi dopo compri, poi che compri magari solo il, la versione digitale perché spendi meno, perché però. Comunque paghi se ti piace, se lo prendi di piratato è perché, in, perché lo fai così, o sei molto prudente che dice, beh, prima voglio vedere com'è, però non è che stiamo parlando di cifre, no? Dice, beh devo spendere non so, mille euro per una cosa, magari no? Cioè, in, ogni di... caso, in ogni caso io sono più contento se qualcuno si sì, pirata il gioco poi lo trova bello e magari non lo compra nemmeno, ma lo trova bello e ci gioca perché si diffonde okay. qualcun altro a causa sua, magari lo compra piuttosto certo. che qualcuno che si compra esatto. il gioco e poi mh, non ero contento adesso vado sul sito e mi lamento mm. anche, ecco, a questo punto okay. è meglio se te lo pirati prima, risparmi una seccatura a te, una seccatura a noi, <ride> uh, sei più contento magari e, e nessuno ci ha rimesso alla fine non, non così okay. tanto perlomeno poi è chiaro Tra parenti, è nel, nel Kickstarter di Not The End inglese in l'ultimo che abbiamo fatto insieme ai ragazzi a giugno-luglio eh, che andrà pure quello molto bene, superando le nostre aspettative, ha fatto più di 60. Mm -hmm. eh, abbiamo fatto qualcosa. C'è che... cioè, gente diceva ma siete pazzi, abbiamo dato tutto, ma sai tutto: non la draft, non la quick start non impaginata perfetta. Eh. Questo è il manuale perché ce l'avevamo pronto una traduzione, ma la Project Studio con Mike l'aveva già fatto tradurre tutto. E quindi dopo aver finito la, la revisione, ho detto: ecco qua, qua c'è il manuale, ragazzi. Tutti voi che avete pleggiato prendere il manuale, pur sapendo che per la natura stessa di Kickstarter era possibile che uno si prendesse il manuale e togliesse il pledge. certo Il togliere i pledge è una cosa tipica che succede nei Kickstarter: ho eh, avuto Kickstarter in cui su grandi cifre se andavano 20.000 euro tipo di gente toglie che tagliava i pledge. in questo caso invece noi abbiamo avuto solo due o forse tre drop, di cui due si sono presi il PDF e sono scappati. E uno okay. che ha scritto che schifo un gioco con gli esagoni, odio gli esagoni E vabbè ah, pace, <ride> <io>. Ma meglio, <ride> meglio Esatto ma Però davvero, sì, ma... dice che è meglio Perché se no questo poi si sarebbe un gioco Avrebbe scoperto che c'erano gli esagoni che non gli piacevano E avrebbe scritto brutto <ride> Su qualche recensione Invece avrebbe avuto la possibilità di sceglierlo Ma sono tre persone su 800 e passa. Quindi tutti gli altri hanno visto il valore che gli era stato dato e hanno scelto di restare in pista. Tutti potevano allora. togliere. Cioè, sì, sì, sì, certo. Intanto, sì, eh, effettivamente, se tu mi dai già il gioco così, io dico: Vabbè, ok, me, me lo tengo, grazie, eh, no. cioè, però è, è vero. Ma poi mh, è, mh, è molto strano sentire questo di, discorso in ambienti in cui, per esempio, ci sono aziende che non includono la versione, la versione digitale del manuale che tu compri, che paghi e ti dicono no, te lo compri a parte o non lo fanno per niente, cioè è un aspetto molto interessante di mentalità, è un, è un po' come diciamo l'ambiente Linux, no? cioè, mi dà un po' quel, quel vibe lì, no? non so se è una cosa voluta oppure, eh, oppure sì, un è una cosa no no, non è per niente un caso, io <ride> arrivo da quella zona lì, eh, la mia tesi dell'università è stata sul Creative Commons e sulle licenze libere, quindi è, è nel sangue. È nel sangue. <ride> Però c'era Claudio che voleva dire qualcosa da 20 minuti. No, no, ma scusa, mi viene da dire che questo mh, allora post, parlavamo prima del playtest. Per esempio, con No, the end. Secondo me, noi abbiamo fatto un lavoro eh, al meglio delle possibilità che avevamo in quel momento, ma eh, anche per una questione di preparazione mia potevamo fare un lavoro ancora migliore, perché? Perché in end aveva eh, dei, mh, de, delle carenze, uno sul versionamento, parlando di appunto software e open source, quindi eh, è stato, per, per quanto arrivassero costantemente feedback che fondamentalmente chi poi ha la, la base delle persone che ha fatto pledge di No the end era tutta gente che non aveva bisogno del manuale per giocare, perché l'aveva giocato per un botto di tempo, nella community lo conosceva meglio di me, quindi non gli serviva, ok? Nonostante questo, mh, i vari passi di sviluppo erano fatti comunque da me, mentre invece Knights of the Round ha sempre avuto quel documento pubblico scaricabile da tutti che nella seconda pagina, nella terza pagina, non mi ricordo, nella pri prima pagina esatto, al changelog, ovvero ma quella è una cosa che si vede anche nel, nei documenti di Alfa di Dungeons and Dragons, per amore di Dio non è che non si fa, ok? Ti dico che cosa è cambiato rispetto alla versione precedente e in che modo abbiamo interiorizzato i feedback ok? quindi questo passo di trasparenza in più. La seconda cosa è che Not End appunto ehm, era, mh, era disponibile a tutti in maniera raccontata ma non c'era questo documento open che, e lì invece sta la differenza, per altre case è un testo non impaginato, piatto, bla bla, bla invece per Night nice of the Round è già una cosa fatta con un approccio grafico di supporto al materiale e che divide i concetti in un, modo, in, in, in un certo modo. Se prendi il documento aperto della Quick che non è una Quick Start, perché è il manuale di Nights nice of the Round, e te lo vai a far stampare impaginato, viene fuori un manuale. Ci sono le illustrazioni, c'è la grafica, c'è tutto, tutto. Ora. L'effetto che ha avuto questa cosa è che non soltanto eh, noi l'abbiamo fatto playtestare, cioè c'è stato blind playtest, ma c'è stato in community completamente diversa dalla nostra. La più grande campagna di Nights nice of the Round è stata fatta su un server Discord, gestito da altre persone, è stato il sottolocando, loro hanno fatto una shared campaign gigante con un sacco di tavoli diversi sullo stesso universo hanno fatto una roba e sono arrivati dei commenti che provenivano non soltanto da persone qualificate per darceli ma che avevano anche fatto gioco organizzato sul, quindi non soltanto l'avevano pretestato tante volte ma l'avevano pretestato su una scala diversa perché il gioco era organizzato eh, in, in una shared campaign e sono arrivate da, con una, da persone con una cultura del gioco diversa quindi con un approccio allo stare al tavolo che non era quello della community di Fumble, che per quanto basta sia ovviamente ha una tara stilistica, culturale perché chiaramente gioca a giochi di Fumble e eh, è tendenzialmente abituato a giocare in un determinato modo quindi questo passo che ha fatto Claudio ha portato questo concetto di playlist aperto disponibile a tutti su, su, su un livello ancora più alto cosa che appunto adesso io su Primo non mi rubo perché col cavolo che non lo faccio Sepp, stavi dicendo prima che ci sono due obiezioni che ti fanno. Una era questa, e la seconda... È rimasto ipnotizzato da Claudio. Eh, no, l'altra <ride> che mi fanno, invece, è ancora più... Mm, lo struccio level, perché è... Eh, e se quello che presento alla gente non piace perché non è la versione completa, perché normalmente le persone che fanno un crowdfunding, soprattutto quando si tratta, non si tratta di grandi editori, ma si tratta di persone, di autori... E tendono ad avere bisogno del crowdfunding Guarda un po' per pagarti l'editing Per farsi gli certo. artwork E quindi magari dicono Sai io ho sto documento però fa schifo Secondo loro poi magari è anche bello Però è a livello amatoriale E lì è un po' più truciolevole Perché in certi casi potrebbero aver ragione loro Cioè se c'è un file che è tutto pieno di errori grammaticali No cavolo non lo dare gratis Perché sennò alla gente farei capire che non sa scrivere eh, in quel caso bisogna trovare una buona via di mezzo. Una cosa che dico spesso è nella quick start devi decidere tu che cosa vuoi mostrare. In certi casi perché non male? Perché queste 240 pagine da solo non insegna di editartele, te le devi condensare per avere 40-50 pagine di documento che ti fai leggere, ti fai vedere da un professionista o non sei professionista, da un po' di amici e così via, per poi avere qualcosa da mostrare alla gente che faccia percepire i valori del gioco completo e così via anche in questo caso si trova quello che è il miglior compromesso non sei in grado di fornire 270 pagine di cotra ok ci sta Perché io non lo sarei, non sarei in grado di farmi da solo un'impercenzione di un manuale così complesso e metterci sopra una grafica dentro e correggerlo e così via eh, però qualcosa è giusto darla alle persone questo blocco di io ho paura che il mio progetto non sia pronto a sopravvivere al contatto col pubblico se dobbiamo giocare al gioco della paura di non sopravvivere al contatto col pubblico non lo sarà mai non sarai mai veramente pronto ad affrontare le critiche della sì. gente sia quelle motivate sia quelle immotivate odio gli esagoni che capitano abbiamo sempre viste se uno pubblica ci deve fare il callo qualcuno odierà gli esagoni o Guarda, dai, io, oh, io questa cosa l'ho vista eh, spesso legata a un'altra paura che la gente pure deve imparare a, a superare che è la paura che gli venga rubato il gioco perché quelli che non lo fanno vedere a nessuno sono quelli che mm. hanno paura in genere che qualcuno lo prenda e lo faccia prima di lui a parte che eh, se fai come me lo pubblichi in creative commons da qualche parte poi ti puoi rivalere anche se non fosse in Creative Commons, io lo faccio per, per mio piacere personale, va bene. L il fatto che tu lo abbia pubblicato, reso pubblico al mondo da qualche parte, se poi qualcuno lo prende, cambia quattro righe e lo stampa esattamente così com'è, puoi rivalerti sul fatto che tu l'hai pubblicato. Pubblico. Senza citarti, puoi dire scusa. Esatto. Quindi quella è già una paura infondata. L'altra cosa è che, e questo non lo, non lo dirò mai abbastanza, L'idea di per sé non fa un gioco, non fa neanche un film, non fa neanche un libro, non fa neanche un videogioco, non fa nemmeno un tavolo l'idea. La realizzazione dell'idea fa un tavolo, un film, un videogioco o un gioco di ruolo. E il fatto che tu dica io non ti voglio parlare del mio gioco, farti vedere delle cose perché poi tu lo prendi e fai questo gioco techno fantasy in cui ci sono i cristalli che volano eh, prima di me. Poi mi rovina la vita tranquillo non succederà perché è molto più faticoso prendere un'idea svilupparla da zero fare il playtest impaginarlo eccetera eccetera eccetera piuttosto che chiederti mi piace la tua idea lo sviluppiamo insieme quello è molto più facile quindi questa è una di quelle paure che io auguro sempre uh, vengano superate perché poi il risultato è che non l'ho fatto vedere a nessuno, non l'ho impaginato, non l'ho corretto, nessuno l'ha letto prima di me. È, uh, è lì, non è, non è un gioco ancora quella roba lì, se non l'hai neanche fatto giocare a qualcuno, non è ancora un gioco. È uno scritto che potrebbe diventare un gioco, ma in quel momento non lo è ancora. Quindi questo, secondo me le cose sono legate. Su questo posso dare un dato? Circa una persona su dieci di quelli che ci contatta perché vorrebbero fare un kickstarter... Chiede di firmare un NDA, che per chi non lo sapesse è un accordo di non divulgazione, perché teme che il suo prodotto possa essere divulgato. Molto spesso si tratta di persone che non conoscono bene il mercato del gioco di ruolo, e quindi dicono: Beh, io nel frattempo mi tutelo, non si sa mai, viene preso, stampato e così via. In altri casi, invece, come dice Claudio, sono persone che hanno veramente paura che qualcuno che veda questo gioco possa prenderselo, arraffarselo e portarselo via normalmente non è facile lavorare, c'è cioè bisogno spiegare, perché molti una volta che li lo spieghi dicono ah beh ok, mentre chi invece è fissato, che ha paura che gli rubino le idee, difficilmente può fare l'autore poi nel mondo del gioco di ruolo è ancora peggio che nel mondo della scrittura secondo me, dove è normale influenzarsi a vicenda se vedi le produzioni dei giochi, eh, tipo di, del 2021, è ovvio a quali giochi, giochi sono ispirati, spesso quelli del 2020 cioè lo vedi a livello eh. di grafica lo vedi a livello artistico lo vedi a livello di design eh, io per esempio vedo dove che Not The End ha ispirato altri prodotti e vedo anche quali prodotti a quali prodotti si è ispirato Not The End no? tutto quanto è collegato oh, quindi sperare di poter resistere nell'empireo così da soli senza che nessuno ti copi mai senza aver copiato nessuno copiato, tra virgolette, è una cosa che non, eh, non esiste No, poi è, è, anche, è anche il segnale di un mercato, di, comunque di, un, di un, un ambiente che cresce, perché significa che se tu ti guardi intorno e anche copi o anche dici ah bella quella meccanica, io la, la prendo e ci faccio questa cosa, significa che tu in inconsciamente vuoi che il mercato cresca e fai un gioco nuovo poi magari è brutto però comunque inneschi un cambiamento in, cioè in tutti i mercati eh, pensiamo al cinema alla musica eh, è normale influenzarsi se vuoi che cresca e quindi sono d'accordo da, da su questo e anzi è il segnale secondo me di un settore che vuole crescere e non appunto farsi il suo gioco e, e darlo a 20 persone perché è così no quindi sì cioè il copiarsi diciamo così chiamiamolo così è un buon segnale secondo me un ottimo segnale anzi sì sì assolutamente anche secondo me non bisogna mai temerlo poi ho tutte le mie idee sulla proprietà intellettuale e sul fatto che secondo me la proprietà intellettuale dovrebbe essere sfruttata il più possibile da tutti perché soltanto così possiamo crescere veramente, cioè, sì anche perché poi, poi sì. più il nome gira meglio me, è no? cioè se, se, se un giorno esce una serie su Netflix su Not The End magari che ne Ma eh, so su questo <ride> cioè, io penso onestamente che um, ci siano tanti approcci diversi allo sfruttamento e all'impostazione della, della proprietà intellettuale in vari casi, nel senso che io, eh, posto che preferisco l'adozione del Creative Commons, perché poi nella pratica... Ok, prendiamola così, eh, immaginiamola così. Eh, io scrivo che la proprietà intellettuale di un prodotto eh, è mia, tutti i diritti sono riservati, e poi esplicito in quel prodotto che volete farci qualcosa sopra contattatemi sono molto aperto ok, okay. quello che succede è che i presupposti che è che divento l'imbuto per eventuali sviluppi legati a quel prodotto questa cosa non è sbagliata in senso stretto o giusta in senso stretto dipende cosa voglio fare con quello che ho scritto con quello che ho creato con quello che ho generato ok eh, qualcuno potrebbe dirti cavolo non ti conviene. Perché? Perché in questo modo diventi il collo di bottiglia del possibile sviluppo di quel prodotto in termini di influenza al di fuori della tua... cioè al di fuori delle energie che tu ci puoi mettere. Metti il caso migliore, quel prodotto fa un sacco, un sacco, un sacco di successo, tu potresti passare la vita a stare dietro a gente che vuole fare roba sopra quel prodotto e non farai mai nient'altro nella vita perché sei investito da questo genere di impegno. Io... È l'inferno per me, pensare di continuare a fare prodotti correlati a un no D&D, seguire roba correlata a un no pensare Era a farlo. quello che gente viene in mente a un no Perché io non sono cioè, Sono passato un anno, otto mesi, mi sono rotto le balle, voglio scrivere altra roba, cioè è pazzesco per me. Ok, per quanto possa voler bene a un no D&D come prodotto. Però per me sarebbe una cosa orribile. Magari per qualcuno invece è il paradiso. Al contrario, proprio qualcuno per cui il paradiso potrebbe dire guarda che... Che scema quella persona a cui eh, sono spuntati come i fondi 250 miliardi di pbta forged in the dark eh, quello che vogliamo e non ci sta facendo un soldo sopra perché lo ha messo in creative Commons. cosa è giusto cosa è sbagliato dipende dalla tua natura l'importante uno è avere coscienza di quali sono gli indotti dell'utilizzo di un tipo di licenza piuttosto che un'altra e la seconda, per, e, in, quindi di non mettere le cose o in creative Commons o non in creative Commons di usare una licenza piuttosto che un'altra in maniera poco consapevole. E secondo, la scelta che fai deve essere mossa dal coraggio di portare avanti il tuo piano editoriale e non dalla paura che possa succedere qualcosa che non vuoi. Perché un, un, un prodotto è di per se stesso parricida o matricida nel momento in cui va sul mercato non ti appartiene più al 100% il mercato ci fa quello che ah. vuole le persone ci fanno quello che vogliono quindi il discorso è che non puoi controllare quello che succederà tu quello che succede del prodotto è fuori dalla tua area di controllo tanto che eh, io e Claudio non è che diciamo chi se ne frega se lo piratano no l'ho messo in creative Commons, non lo piratano per definizione perché perché lo diffonderanno comunque lo diffonderanno comunque, a questo punto preferiamo che lo diffondano di comune accordo con noi, banalmente. I nostri giochi non sono piratabili, perché sono i Creative Commons, non sono piratabili. Poi facci quel cavolo che vuoi, per definizione. Solo e... se li fai pagare, allora diventano piratati. Esatto, esattamente <ride> attribuzione non commerciale. Quindi se fai pagare una copia di un'ODN che non hai che, che, che non ti sei comprato, lo fai pagare a conto terzi, sì, gli stai rubando dei soldi, stai pirattando il prodotto. Però, appunto, il discorso è: dato che non puoi controllare quello che ne sarà, trova l'equilibrio più allineato con le tue intenzioni, ma le tue intenzioni devono essere qualcosa che secondo te aggiunge valore al mercato, alle persone con cui hai a che fare. Se tu dici io rivendico fortemente il diritto d'autore su questa cosa perché il mio punto di vista autoriale è estremamente influente nella visione artistica, per esempio, di questo prodotto. Quindi voglio che tutto quello che è correlato a questo prodotto passi sempre da me perché altrimenti perde valore perché è la mia visione artistica quella che aggiunge valore al prodotto. Io posso essere d'accordo o non d'accordo, ma stai facendo, secondo me, una scelta che un senso ce l'ha. Se dici, no, io ci metto tutti i diritti riservati perché altrimenti eh, poi mi succede roba, me lo rubano, ma te lo rubano comunque. <ride> non, non, è una, cioè, se devi fare quella scelta, non farla per quel motivo, farla per i motivi giusti, amen. amen. E poi pensate ai PBTA: se Vincent Baker avesse deciso di difendere alla morte sì. i suoi diritti invece di mettere in Creative Commons dicendo per te un PBTA e stampaci il marchio e c'è il PNG perché letteralmente la sua, la sua politica era questa, cioè a livello proprio folle, come se Claudio dicesse hai un gioco che non c'è niente con no end ma secondo te c'entra, scrivici che è no end quindi proprio a, a livello estrema questa cosa eh, se avesse deciso di difendere i suoi diritti al massimo, comunque qualcuno avrebbe potuto dire, vabbè questo invece è un powered by Gab cambiando due cose non e non sarebbe nata quell'ondata di giochi che ha portato a moltissimi giochi di alto livello non tutti, e a tantissimi grandi successi commerciali, ora c'è Avatar là fuori, che se vai a guardate il Kickstarter mm. di Avatar <ride> com'è possibile tutto questo? tutto è cominciato, da un Creative Commons che è esploso con un effetto palla di neve certo. quindi se c'è qualche autore qui tra di voi, comunque leggo nella chat un sacco di commenti al vostro lavoro di Rolling Cielo sì, sì, sì è arrivato un complimento molto caloroso sulla, sulla scrittura anzi, ve lo merito anche qui eh, sulla scrittura dei vostri manuali quindi sì, sì, sì, sì assolutamente sì se ci sono degli autori tra di voi non abbiate paura a spargere le vostre idee a diffonderle, a parlarne nessuno sta lì a rubarvi il gioco <ride> spero. Eh, al massimo ne usciranno degli scambi in positivo e a Rollinsed vorrei dire che io ho rotto, ormai l'ho fatto un po' di volte, io prima non giocavo mai ai giochi che facevo su Kickstarter, finché non era finito il Kickstarter, ci giocavo proprio appena finivano. Ok. Con Not The End lo ruppi questa cosa perché l'ho giocato in mezzo al Kickstarter all'ultimissimo evento che abbiamo fatto alla Gilda a Bologna prima della pandemia. vero. Con Cotra proprio questa cosa l'ho spaccata, ci ho giocato due settimane fa, e <ride> mi sono tolto il pensiero. È ancora mai. prima di... Quindi In, creano sì. dipendenza proprio pure per me, posso capirlo. Come siamo a tempo, Valentino? Vedo allora, siamo... eh, sì, possiamo andare a chiudere, visto che, parliamo, che abbiamo parlato di idee, insomma, è, mh, ma direi che possiamo che, diciamo, andare a chiudere con idee prossime e future. Quindi, cosa ci, ci aspettiamo nei prossimi mesi? Prego. Beh, la prima cosa è proprio Knights of the Round Academy, lanceremo uh, il Kickstarter a inizio ottobre, a Modena Play vedrete qualche cosa allo stand di DMS, ci saranno dei tavoli demo se lo volete provare, uh, trovate la campagna che stiamo facendo da ormai sei mesi, qualcosa del genere, quattro mesi, non lo so, circa, uh, sul, uh, sul nostro YouTube, Twitch, uh, Facebook. Uh, tutto ovunque podcast e, e quella sarà la, la, la cosa grossa che, che faremo ovviamente c'è Trincea che adesso è in preordine e che sarà ufficialmente disponibile al play che vi consiglio assolutamente di giocare e, e poi sul futuro futuro lascio Claudio allora, sul futuro futuro, considerate che il gioco è ancora in quella fase di playtest per cui potrebbe cambiare forma, eh, anche se ne ha già fatto più o meno un anno, no, non è vero, 8 8 mesi eh, arrivando a un, come si dice, a un, un assetto abbastanza stabile. Uh, chiaramente non si parlerà del 2000. Io penso che non si parlerà del 2022 per quanto riguarda la realizzazione, ma comincerete a vederlo come un po' come del prezzemolino perché aprirò il documento a breve in modo che lo possiate giocare tutti e tutte. Um, Prism comincerò a farlo giocare. è Possibile che faccia anche un tavolo a che faccia giocare anche un tavolo a Modena, però questo dipenderà da quanto siamo impegnati e sicuramente lo porto ad Ice and Tales a Graziano Visconti. Eh, condivido qualcosina, ma ci metto mezzo secondo, perché chiaramente sì. altrimenti... Beh, vai. Allora... Ma lo voglio giocare oh. a modo, no? Ah, guardate. Allora, vediamo se funziona. Sì, Tut lo mettiamo Tut subito. Okay. Eccolo qua. Allora, Prism... Allora, sì, Prism, ovviamente tutta questa roba è un work in progress. Questo è il documento che condividerò. Prism è un gioco che... Uh, Parla di un luogo dove i colori sono spariti, se ne sono andati via praticamente tutti. Eh, è un luogo governato da una distopia oppressiva e chi gioca interpreta i cromatici, che sono quelle persone che, essendo collegate in qualche modo alla loro emotività, alle loro interiorità, ai loro sentimenti e ai loro sogni, vedono il colore piano piano ricomparire su di loro. E l'idea è giocare una storia dalla narrativa distopica dove l'equilibrio che provano. Che prova chi gioca sia fra la meraviglia di essere collegati con, con la propria interiorità i propri sogni e la paura che questa cosa causa in un contesto che a cui questa cosa non va bene e che non ti accetta per quello che sei perché vuole definire come vivi. Due, tre particolarità del gioco che sono venute fuori come assetto ehm, ovviamente il setting di Prisma è molto più specifico di quello di Not The End, ma ci vorrebbe anche poco, eh, no. <ride> okay. ma in ogni caso io ho una tara um, culturale che mi impone di non fare ambientazioni troppo specifiche, quindi Prisma è una specie di meta-ambientazione, quindi ci sono dei, dei, mh, mh, degli elementi ricorrenti, che sono Prisma, che è il luogo in cui si svolge la storia, l'uniformità, che è il, il governo, cioè chi governa Prisma, la minaccia, che è quella cosa che faceva paura a tutti e che ha portato l'uniformità al potere, e poi ci sono i neutri e i cromatici, che sono i cittadini disfunzionali e funzionali di Prisma. Però questa cosa la puoi vestire come vuoi, gli puoi dare la veste che vuoi. Noi, Io adesso nel, come si dice, nel documento ho scritto sia tutto il processo che in sessione zero ti porta a creare la tua veste, sia tre vesti d'esempio, che sono la classica metropoli grigia governata dalle lobbies dove i cromatici sono delle persone che cominciano a sviluppare dei poteri assieme ai colori, uh, una comunità montana alla The Village in cui c'è una specie di chiesa oppressiva e um, fondamentalmente le persone sono rintanate in una valle perché hanno paura della guerra che sta consumando il mondo fuori e poi invece è una cosa un pochettino più di impatto, lo sprawl cyberpunk con l'intelligenza artificiale che governa tutti e questa casta di samurai guerrieri a cui vengono donate delle armi che brillano di colori che tutti possono vedere uh, quindi anche Prism sarà una, non avrà un'ambientazione, avrà una meta ambientazione. Le altre due cose che sto esplorando in questo momento sono i ruoli in Prism, non c'è un narratore e non c'è un giocatore cioè non ci sono, e non ci sono giocatori c'è chi interpreta il cromatico, un cromatico e chi interpreta la distopia ora mi sono accorto studiando e ricostruendo l'ambito eh, dei, dei, dei, dei romanzi dei racconti distopici che eh, ci sono mh, contesti cioè che ci sono storie in cui ci sono dei piccoli gruppi sì è vero Pleasantville è, un, è uno delle è un, guarda guarda, su Pleasantville ah, no, fa, alla fine non l'ho messo ma era, era uno dei riferimenti narrativi Okay. Um, vedrete, ce ne sono tanti Poi nei, nei pilastri andrete poi a vedere che cosa ha ispirato Prisma nello specifico Pleasant Hill è, un, è uno dei comunque dicevo, ci sono nelle storie, nelle storie distopiche ci sono a volte, vedi, Hunger Games dei gruppi okay, che hanno a che fare con la distopia in 1984 ci sono due persone un protagonista e una coprotagonista nei racconti di Arancella c'è una persona immersa nella distopia quindi, invece che dire c'è un narratore e c'è, e ci sono i cromatici, io per me ho scritto qualcosa che dovrebbe permettere alle persone all'inizio della campagna di decidere chi interpreta un aspetto della distopia e chi interpreta un cromatico. Vuoi una cosa tagliata in un modo standard, con il narratore e i giocatori? Una persona interpreta la distopia, tutti gli altri interpretano dei cromatici. Vuoi una cosa completamente invertita? C'è un cromatico solo e tutti gli altri interpretano aspetti della distopia. La distopia si sentirà molto di più, sarà molto più dettagliata, molto più pesante e il cromatico sarà molto più oppresso. Ogni via di mezzo è fattibile. E uh, abbiamo, mi sono concentrato su delle dinamiche di gioco che permettessero a tutti di giocare veramente un gioco che è un asimmetrico ma non ha il master, in senso stretto. Non è un masterful, è un, master è un asimmetrico, ma il master non c'è. È un master fluid. È un master fluid, è un, Beh, master, è un, è un, è un master fluid. In, e per il resto non sto ad approfondire molto, l'unica cosa che posso dirvi è che ho spinto un pochettino di più in avanti i concetti che stavano alla base di not the end, perché mi sono chiesto, dopo tanto, tanto, tanto, tanto mh, esplorare, ah, ho provato i dadi, ho provato i token, ho provato token di colori diversi, e alla fine mi sono detto, scusate, eh, perché mettere, scrivere delle parole su una scheda che ti fanno mettere dei token in un sacchetto quando puoi mettere nel sacchetto direttamente i tratti? E fondamentalmente okay. il discorso è, tu hai dei tratti che sono proprio delle etichette scrivibili che ti descrivono. Hai una scheda che è una plancia d'atterraggio su cui posare i tuoi, i tuoi tratti e di conseguenza, i tratti descrivono chi sei per davvero, mentre invece la scheda descrive come stai in quel momento. Per esempio, per il cromatico, quanto sei in armonia con te stesso e quali dei tratti che hai sono visibili e quali no. Quando tu affronti una prova, eh, metti i tratti direttamente nel sacchetto, chi interpreta la distopia mette i suoi tratti nello stesso sacchetto. Quando i tratti vengono tirati fuori dal sacchetto, non ci si trova con una valuta astratta, ci si trova con i tratti veri e propri che sono usciti e quindi il legame che hai col personaggio è molto molto più stretto molto più vicino hai molta meno via di fuga cosa che per un gioco come Not The End non, non era utile perché Not The End doveva essere il più possibile mh, facile da pensare quindi una valuta astratta era meglio invece per un gioco che come in Prism vuole metterti molto a contatto con i sentimenti della persona che vive la distopia ehm, è più funzionale e nulla adesso. Io non vado oltre perché di pagine ce ne sono ui, tantissime, ma le vedrete poi nel momento in cui in La qualche modo. Lo in privato, un po non, ho eh, ancora, non, è, non è ancora tempo, lo sarà presto. Mi sono dato settembre Fabio è poi. troppo perfezionista per fare una cosa come faccio io, eh, sì, esatto, e io Valentino come? vado anch'io, saluto pure io Valentino. Sì, sì, sì, sì, sì. E... Allora. Bye bye. Noi come Morgan Gab è il nostro aspetto hobby di divulgazione, ripartiamo a settembre con Twitch e probabilmente una volta a settimana inviteremo ospiti, tipo questi due, o giocheremo a qualcosa o chiaccheremo parlando delle cose che ci piacciono, mentre come lavoro uh, ci stiamo ingrandendo, uh, ora siamo un nuovo partner che è Mike voi conoscete come Mike Paroli che sta lavorando sempre con noi e stiamo prendendo anche qualche dipendente perché vogliamo poter dare servizi sempre più grandi e poter aiutare sempre di più le persone. Quindi speriamo di poter diventare sempre più pronti ad aiutare a prendere più progetti perché finora siamo bloccati, le nostre ore stagionali sono fatte di 24 ore e quindi più di X cose non riusciamo a fare senza diventare matti. Eh, questo è quanto il prossimo appuntamento in cui ci vedrete se tutto va bene se la Sicilia non diventa arancione come purtroppo potrebbe succedere sarà il Modena Play, Play. va bene io vado a chiudere molto in fretta grazie mille ragazzi è stata una chia chiacchierata veramente mol mol molto interessante anche al di là insomma, della storia di Not The End non vediamo l'ora di vedere Prism lo dico senza piageria è veramente molto molto figo quindi non vedo l'ora di eh, poter vedere qualcosa e, mm, grazie per la compagnia bocca al lupo per tutto quanto e noi invece su uh, Twitch uh, ci vediamo fra un paio d'ore perché alle 10, se la connessione permette, vi uh, facciamo fare anche un giro per la, uh, per la nostra con. Quindi, sempre sperando insomma, che vada tutto bene. Grazie a tutti, grazie ai nuovi follow, grazie per i commenti, ci vediamo fra un po'. Ciao a tutti, ciao. ciao. Oh.